Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno eh, noi lo riteniamo di un'importanza fondamentale perché mentre nelle altre regioni eh, che sono indicate nel, nelle premesse dell'ordine del giorno, voglio ricordare la, la regione Lombardia, la regione Liguria, la Basilicata addirittura, il Fiori Venezia Giulia ed altre ancora, hanno eh, legiferato su questa materia, hanno legiferato... Mettendo il vincolo eh, delle distanze dai luoghi sensibili, la nostra regione, pur essendo una delle più colpite dal fenomeno, eh, ha pensato bene, o forse per dimenticanza, non, non vogliamo essere, eh, non vogliamo essere sì, maliziosi e dire che, eh, che lo hanno fatto apposta. Certo però una dimenticanza così vuol dire perlomeno essere eh, quantomeno non interessati a risolvere il problema diciamolo in questo modo così come forse non sono interessati a risolvere il problema le persone che asseriscono che bastava copiarlo da quello di Genova se avessero voluto farlo potevano farlo e non lo hanno fatto quindi vuol dire che per loro il problema non è così sentito come lo è per noi allora noi chiediamo con forza con forza alla luce anche dell'ordine del giorno eh, proposto dai nostri regionali regione ed approvato che chiedeva eh, di eh, modificare la legge regionale in materia mettendo la distanza dai luoghi sensibili di 500 metri, noi chiediamo una cosa molto, eh, molto ferma. Chiediamo alla sindaca di, eh, e all'assessore e, all e, e alla giunta di. Eh, di farsi parte attive nel sollecitare il presidente della Regione Lazio pro tempore e l'assessore competente ad esprimersi quanto prima in merito alla distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili già individuati nella legge regionale Lazio numero 5 del 2013, determinando in almeno 500 metri onde consentire a Roma Capitale di svolgere una concreta ed efficace azione di contrasto al gap, normando finalmente aspetto che, per inerzia della stessa amministrazione regionale, è rimasto indisciplinato fino ad oggi. Allora, per noi il problema è sentito. Noi abbiamo intenzione di prenderci le nostre responsabilità, di andare a normare questa, questa giungla che ci ritroviamo in questa città, su questo fronte. Abbiamo la nostra, le nostre intenzioni e queste intenzioni potrebbero essere vanificate dal dalle omissioni fatte nelle altre sedi. Allora, poiché quando una cosa importante ed è giusta va fatta, noi sollecitiamo che questa cosa venga fatta. Grazie.